aspettative per il Salone del Mobile 2015? Le aspettative sono molto alte, considerato il fatto che il Salone del Mobile è la più grande vetrina per quanto riguarda il designer e ci aspettiamo come tutti gli anni di ribadire questa nostra leadership e la testimonianza è data dagli compratori che arrivano da tutto il mondo, per cui credo poi quest'anno legato un po' all'Expo che le aziende abbiano fatto di più del, di quello che è il solito routine, no? per cui anche se considerato che alcuni mercati sono fermi, eccetera, abbiamo un dolo molto forte che va nella direzione di poter esportare quei paesi che fino all'altro giorno diciamo, erano un po' contratti, per cui le aspettative ripeto, sono molto alte. Insomma, gli imprenditori non hanno dormito sugli allori, anzi, hanno dato più del meglio. Assolutamente sì, diciamo che adesso è presto per dirlo, però, conoscendo la mentalità delle nostre aziende, dei nostri industriali, so benissimo che, le, ripeto, per l'Expo 2015 la, quello che riguarda diciamo, le varie forze che mettiamo in campo sono sicuramente molto più alte. Grazie, grazie mille.